Allora, grazie Presidente, no, vorrei eh, sottolineare due aspetti premettendo che io non parteciperò al voto okay. eh, perché eh, da una parte riconosco il significato anche critico eh, della mozione presentata dai colleghi di Fratelli d'Italia che tuttavia è un po' fuori tempo visto che ehm, in realtà ormai il governo seppur in modo... Eh, ancora non eh, esplicito in termini di dettaglio sul, sui contenuti del, del provvedimento che verrà consegnato in Europa su cui il Presidente del Consiglio Draghi ha posto la sua eh, richiesta, la sua garanzia personale visto anche del prestigio che gode presso l'Unione Europea e volevo dire che è un po' fuori tempo perché chiaramente il problema nasce ad agosto non è oggi che dobbiamo discutere del, eh, della situazione relativa ai fondi sul recovery fund ma questo eh, era chiaro sin dall'inizio non ci dobbiamo meravigliare, meravigliare oggi e su questo eh, do ragione al, al, collega, al collega Stefano anche se non ritengo di poter votare questa, ehm, eh, questa mozione. Purtroppo il, eh, mi sono anche sull'argomento sull insieme ad altri colleghi espresso pubblicamente a suo tempo il lavoro fatto completamente destrutturato e eh, soprattutto eh, corredato da una serie innumerevole di progetti che hanno anche reso difficile la lettura da parte del... Eh, del, dei, ministeri, dei ministeri competenti non potevano eh, far, far altro che pensare a, una, a un destino, a una sorte come quella che si è eh, manifestata, manifestata in questi giorni. Per cui su questo si è persa un'ottima occasione, anche perché in questo momento si potevano assolutamente mettere a disposizione della comunità dei cittadini romani delle risorse importanti che indipendentemente da chi governerà questa città eh, ovviamente oggi vengono a mancare a parte quel po' di fondi che verranno dati per il giubileo del 2025 che ben poca cosa sono rispetto a uno sviluppo della società che era possibile eventualmente invece con una elargizione estremamente maggiore rispetto a quella che verrà data. Grazie Presidente per cui ribadisco che personalmente non parteciperò al voto. Grazie.